Amici e amici siamo in diretta su Facebook, ma soprattutto siamo in diretta in carne d'ossa con Maurizio Sarlo, salvatore dottor Rainò e gli amici del programma e gli amici della Sicilia di, del programma Un Mondo Migliore che adesso ci illustrerà eh, Maurizio Sarlo. Siamo alla settimana sociale di Ravanusa. Che è la risposta dell'umanità a un potere che ci vuole distanziati, sociali, apatici, capaci di esprimere affetto, umanità, possibilmente insomma disumani a questo punto, merci. E la risposta a tanto può essere soltanto la settimana sociale, dove possiamo. Bellamente guardarci negli occhi, stare anche a 99 cm o meno di un metro e, e non dico sputarci in faccia perché questo diciamo, non sarebbe stato bello nemmeno prima ma ci renderebbero desiderabile persino questo, tanto non succede niente, tanto non succede niente perché poi oggi voglio spiegare, la dottor, voglio spiegare una cosa come ieri sera metteva in rilievo Sandro Corella. Cioè, se mettiamo la mascherina perché così evitiamo di sputare perché c'è il virus, perché ci devono fare un tampone che arriva quasi, quasi al cervello? Okay. Sputiamo direttamente sul tampone, oppure gli diamo direttamente la mascherina. Cioè, usiamo la mascherina e gliela diamo, la fanno il testa sulla mascherina, cioè proprio senza senso. Comunque, ecco cos'è la settimana sociale, la settimana sociale è più che un evento, la settimana sociale siamo noi, siamo, siamo queste persone, siamo queste persone, siamo quindi eh, delle eh, anime che con coraggio interagiscono per realizzare un intento comune, che è quello di un mondo migliore, non a caso insomma l'appello, l'invito che ho lanciato a più persone è stato raccolto da tante persone tra cui faremo sì. quasi... La parola in ordine di grandezza, ma non in sanno se non in ordine di questo non il giovane di toccato un in di vista non in ordine di grandezza, in ordine di grandezza, non di fratello e non solo per quella triste vicenda perché Lillo Massimiliano Russo è da molto tempo impegnato così come immagino tutti noi a contribuire ad un equilibrio che secondo noi oggi è proprio verticale non c'è equilibrio il disequilibrio è totale quindi grazie perché questo passaggio del microfono mi permette per la prima volta, caro Nillo, di essere chiamato in quegli ambienti simili al nostro, simile a quella rete che abbiamo creata in Italia, perché bisogna raccontarsi le verità sempre, no? non aver mai paura delle verità, fino ad oggi un po' di puzza sotto il naso da parte di alcuni amici nostri, e io dico amici, mi permetto di dire amici perché trovo che chiunque si dà da fare per migliorare il mondo e cercare di riportarlo in equilibrio è un amico. Ma eh, troppo spesso in questi cinque anni, non dico gli altri 30 che ho passato a immaginare di migliorare il mondo, ho avuto. Uh, Ventura di incontrare molta gente, molta gente che presa così singolarmente ha delle ottime potenzialità, poi come ognuno di noi, ma per primo, ha anche le sue negatività. No? Come persone, purtroppo anche in noi c'è un equilibrio e dobbiamo stare attenti a renderlo il più possibile alto di valore perché se l'equilibrio portiamo a terra beh, è un equilibrio di bassa lega. E forse non lo dico a caso di bassa lega, perché fino ad oggi noi abbiamo avuto dei capi popolo che hanno sparato alla pancia della gente dicendo una serie di fregnacce ma che sono fregnacce di peso entrano nell'immaginario collettivo, nell'ignoranza, quindi nella mancanza di consapevolezza di quali siano le vere cause che portano a un Se tu non conosci la causa, non troverai mai la soluzione ad un problema. Allora, prima di partire cinque anni fa, a creare i salotti solidali CLEM, Circolo Locale Etico Mondo Migliore, CLEM, l'acronimo, che oggi sono 10.200 in Italia, con una media di circa sulla nostra app sono eh, registrate 97.220 persone. Ma quando sono partito a promuovere questo progetto che spiega come si fa l'agricoltura, come si fa la scuola, come si fa la sanità, il, bla bla, il lavoro, eccetera, sono entrati nei particolari perché in 30 e passarni di lavoro, di appassionato lavoro, ho incontrato persone di altissimo valore come lo è Salvatore Reino come lo è Massimo Massimiliano Lillo Busso e tanti altri tecnici nel loro ambito nel loro compito a cui sono andato a chiedere ma in questo ambito specifico tu per creare equilibrio cosa faresti? e così ho fatto una serie di eh, Passi no? anni e anni, oggi è difficile trovare qualcuno che si metta al tavolo, eh, diciamo, con l'idea di potermi eh, trovare il questo non vuol dire che tu hai la verità, la verità si costruisce assieme, no? L'importante è avere voglia di mettersi al tavolo per costruirla. Perché, se giudichi, beh, che è una cosa che bisognerebbe fare mai, non bisognerebbe contarla, già parti col piede sbagliato. E, come dicevo prima, sono venuto dal Veneto con eh, veramente tanta passione, non sono venuto a farla fede, pensavo che ci sarebbe mia moglie. Ma eh, Mia moglie, eh, come tutti sapete, chi sta con me sa che è una donna che io amo tantissimo. Ma qui in Sicilia ha avuto una sofferenza particolare, forse più che in altre regioni d'Italia. Perché ci sono stati dei, chiamiamoli così, dei tradimenti eh, che fanno male a chi non sa superare eh, lo scoglio. L'insulto, nel fango, eccetera eccetera. Io sono temprato, mia moglie è purtroppo. E quindi, volendo venire a suo marito cerca di aiutare. Ora, io sono venuto qui dalla Sicilia e mi fa piacere perché sono davvero felice che siate partiti dalle varie parti della Sicilia per venire fin qui. Non è facile, ho fatto la strada da Messina qui, e devo dire la verità. Siete. Voglio dire, se ci fosse il ponte si arriva prima a Malta, non <ride> ha Messina. Con tutto quello che comporta, poi attraversare alcune strade, che eh, chiamare strade forse è troppo <ride> ottimistico, perché sembrano percorsi di guerra del Kosovo il... durante... Durante... Durante... Durante... durante le guerre, perché oggi se vai in Kosovo trovi le strade perfettamente scattate. E allora mi fa davvero piacere, che voi siete qua, mi fa piacere essere nella pagina dell'avvocato Busso, che è sicuramente molto seguita, per dire soprattutto una cosa e poi avere da voi, sia verso di me, verso il Musto, verso Salvatore Reno, delle domande. Fatemi delle domande perché molte volte no, si ritrova su un libro che si è pensato di aver letto, Beh, ormai sono cinque anni anche per voi, circa quattro, insomma. Ma tante volte se non si rilegge si scoprono delle cose che, malgrado averlo letto prima, eh, non è ancora arrivato. E specialmente avendo. Mi permetto di dire un amico, perché non si vede una persona talmente bella da vedere che la sua eh, singolarità di esperienza comune come la nostra, quella cioè di Lido, eh, è empaticamente passa no, il fatto che sia una persona come noi. Però è una persona che ha fatto il suo percorso universitario, è stato un avvocato, e oggi avere un avvocato è importante per tutti io vi ho sempre detto che in un circolo in un clem la cosa importante sarebbe stata quella di avere almeno un avvocato, un commercialista perché, perché così si sarebbe arrivati prima a conoscere quali sono le potenzialità straordinarie del programma mondo migliore che abbiamo messo assieme mentre se mancano se mancano questi professionisti per noi comuni mortali è molto più difficile comprendere se stiamo facendo un passo legale piuttosto che correntemente legato alla legge e alle leggi che ci fondano cioè basta il primo che ti spaventa e tu prendi paura torni indietro, ti nascondi eccetera voi sapete il fango che in qualche modo abbiamo ricevuto in questi cinque anni il fango che è strisciante è strisciante è stato sparso addosso da iniziative diciamo di media, mass media, molto, molto importanti, molto seguiti, Striscia la notizia, le ieri 34 puntate in 4 anni, penso che sia un record, sono seguito le dei primati per aver avuto 34 puntate di striscia la notizia le ieri, e leggeri, ieri. E l'avvocato dice giustamente essere ancora qua, ma non tanto esserci perché sarei potuto entrare e poi uscire, ma io non ci sono mai entrato in un tribunale. E, e quindi se non ci sono mai entrato, significa anche i più sciocchi, no? Significa che il sottoscritto non ha fatto nulla di male perché è ovvio che attorno a un'iniziativa che coinvolge centomila persone che si presenta in tutte le conferenze d'Italia, in tutte le parti d'Italia, eccetera, arrivasse chi va a controllare giustamente se stai facendo qualcosa contro la legge oppure. E quindi si è equivocato molto e oggi va fa davvero piacere essere qui con il lusso, con l'avvocato al di là del fatto che lui ha già compreso da un bel po', no? ma il fatto che siamo insieme questa sera ci permetterà di incontrare altri amici che fino ad ora non è stato facile per me mettere intorno a un tavolo non faccio i nomi perché non sarebbe corretto non sono qui e quindi non sarebbe corretto farlo ma ritengo che questo è un altro piccolo passo per arrivare a vincere, come abbiamo sempre detto, una battaglia che è davvero epocale. Noi siamo arrivati, come dico spesso nei miei post, in quella dimensione umana che metaforicamente è rappresentata dalla torre di Babele nella quale ormai tutti li vedete cadere. No? bla bla bla bla bla e tutti che cadono ecco questo è il momento storico nel quale noi siamo lì vediamo le persone che cadono e non sanno neanche di cadere nel buon e Lillo in una delle sue fighe anche se così socialmente pubbliche ieri sera si è scaldato perché ha cinque figli quindi non uno piccoli, al solo pensiero che per due linee di febbre qualcuno possa portare via tuo figlio e eh, isolarlo da te perché lui è sicuro che fa meglio a fare quello che fa invece che farti partecipe, allora si è scaldato perché dice eh, se fanno una cosa così a mio figlio eh, io ho altro, altro che tranquillità faccio faccio forse qualcosa di eh, di, di, di pazzo di... e ti portano, ti portano sempre di più ad avere questo stato d'animo e mi è ed è talmente pirato come ve l'hanno raccontato 35 anni fa che è un disegno perfetto diabolico, perfetto. Chi pensa che abbiamo di fronte dei pazzi sciocchi non sa il male che sta facendo a se stesso e a quelli che ha atto. Abbiamo davanti a noi delle menti perverse che guidano dei curativi corrotti e che siano corrotti questi curativi lo dice la scienza, perché esatto. quando vengono a dire che mi devo mettere la mascherina e devo stare distante, chi te lo dice la mamma, la nonna, o il papà, o il nonno, che sono ignoranti del tema, vabbè, mi scusi. Ma quando te lo dice un uomo delle istituzioni, tu non puoi più scusare, sia che esso sia un politico, ovviamente può non essere un tecnico. Ma se un politico dovrebbe prendersi il tecnico così come lo prendo io nella sanità non può prendersi un bulioni non può prendersi una capua che è laureata in veterinaria per carità, amiamo i cani amiamo i gatti, amiamo tutti gli animali ma noi siamo esseri umani quindi se dobbiamo andare a prendere qualcuno che ci spiega l'immunologia l'energologia la psichiatria prendiamo gli scienziati noi li abbiamo portati a evidenziare nei, nost nei nostri ZTL in questi mesi. ZTL per noi significa Zoom, Tavolo della libertà. Come l'abbiamo fatto noi, perché lo fanno anche ai vertici dei partiti, così non è stato. E come mai? Perché oggi si evidenzia quello che io per cinque anni dico: che sono tutti uguali. Quando arrivano lì. Siccome hanno lo scheletro nell'armadio, basta tirarglielo fuori e tutti diventano simili pelle. Però la colpa non è di chi è arrivato lì, colpa nostra. colpa è nostra, la colpa è nostra è che pensiamo sempre che la soluzione arrivi dall'amico. Magari dall'amico dell'amico dell'amico. Dell noi possiamo stare a casa perché tanto poi si risolve, e no, non si risolve. Io non sono per nulla così por leggero tentato di eh, immaginare una soluzione a questo caso di pandemonio se non facciamo un'azione coordinata perfettamente legale perfettamente democratica ma fatta da un numero di persone adeguato noi questo inferno non solo lo fermiamo ma lo vedremo sempre più agguerdito mirato e senza possibilità che non possa fare nulla per fermarlo. Il Movimento 5 Stelle è un vertice che ormai, non avendo più voti, è diventato il braccio armato di chi sta al governo e di chi sta all'opposizione. Perché un punto è dire no, non faccio quella tentazione, non seguo quel dato, così, la, la idea politica, se poi mi astengo in Parlamento o voto contrario. È inutile pensare che a destra, a sinistra e al centro di questo Parlamento ci sia una diversità basta, basta l'esempio di Zaia per dire un uomo di destra o della Santelli in Calabria e eh, come si chiama il celebraio di eh, Presidente della Regione Campania di, di, di, di, di, ma che differenza c'è tra due elementi così lontani dalla verità Questo è proprio il partito del coronavirus. Ma attenzione: se noi non facciamo il giusto passo avanti, se non facciamo lo stop di cambiamento, se non andiamo al bar con il nostro amico, la nostra amica, e ci mettiamo lì a discutere di questi temi, io capisco che per voi, per la maggioranza delle persone, non sia così facile, no?, Star lì a discutere e controbattere su alcuni temi, ma ormai il telefono ce l'abbiamo tutti, e aprire la pagina di un video di Nilo Russo, di Salvatore Reino, di altri, non è difficile. E ricordiamoci che se non facciamo una cosa del genere, la sconfitta è sempre più vicina. Allora cosa abbiamo fatto Intanto qui, altri due o tre minuti, perché non è che la materia, soprattutto nostra, poi chi non ci conosce magari potrà fare delle domande in più rispetto a quello che siamo, possiamo in qualche modo contribuire a promuovere. Mi permette di ricordare come mai non siamo arrivati e per questo motivo vengo bugiardato più di qualche volta a quella famosa idea delle 1500 euro per ogni persona aderente al progetto perché ripetita iuma dicono no, ripetere giova io avevo detto 11 persone 11 persone allineate, che vuol dire che abbiano compreso perché arrivano quelle 1.500 da un soggetto privato. E questo non sono solo il reddito di cittadinanza. Premesso che noi, con quello che abbiamo fatto in 5 anni, abbiamo spinto affinché si facesse il reddito di cittadinanza, perché vi ricordo che due mesi prima della, delle elezioni il signor Di Maio. Parlò di 1.650 euro al mese, dovevano superarci di 150, Berlusconi. non erano. Una... Berlusconi parlò anche lui delle eh, 1.000, prima delle elezioni, no? Sapete che fanno sempre nella via dove si vota di più il sindaco, però asfaltano sempre la strada prima delle elezioni, Solo nella via dove si vota il sindaco perché le vi altre vie per un motivo o per l'altro aspetta. Ma la colpa è nostra quindi, io ho detto 11 persone, perlomeno al minimo. 11 persone collegate in un circo che dopo 5 anni si vede e nessuno ci ha potuto fermare perché vuol dire che è perfettamente legale anche se non ha il codice fiscale, anche se non ha la partita IVA. Perché sembra che se vuoi fare un'associazione devi per forza avere eh, onlus, devi fare dei compimenti che sono costosi. Noi invece abbiamo detto che questa cosa non deve costare niente a nessuno. Chi vuole aiutare il programma a crescere, quindi l'associazione che se lo inventato, che si chiama Goem, è piccola e vuole essere piccola perché sa. Funziona il sistema liberamente concedeva un euro. Cosa è venuto fuori? Vieni con noi perché se investi un euro prendi mille cifre, cosa che non è quella che era stata promossa fin dall'inizio perché 11 in ogni comune italiano. Perché i comuni italiani sono 8 mille, e se avessimo fatto. 11 per l'ottobre saremmo diventati un numero che avrebbe fatto da gruppo d'acquisto in modo tale da convincere i il... opinion leader, leader. quelli che fanno opinione, influenza, Influencer oggi si dice bene, perché? Perché ci vuole l'avvocato, ci vuole il commercialista ci vuole il farmacista, se tu non hai questo professore di scuola, se tu non hai queste persone in una iniziativa sociale, questa iniziativa sociale cade prima di partire e quindi eh, diventa diciamo molto difficile far penetrare le sue cose positive mentre diventa più facile portare alla, così, al pubblico ludibrio tutti i vari eh, aspetti negativi che vengono appoggiare su un progetto per Se voi mi chiedete, ma tu hai convinto che avresti fatto 11 persone in ogni comune italiano in poco tempo allineate, quindi che avessero capito quello che tu volevi dire, cioè che queste 1.500 euro possono arrivare da un investitore privato convinto che quel progetto umanitario gli permetta di avere molti più soldi di quelli che investe senza rischiare e anche qui io l'ho spiegato un sacco di volte Pensate che l'ultima volta l'ho spiegato a Claudio Messora, che è un buono della comunicazione, diciamo, di più blu, la, la comunicazione fuori dalle righe, un buono, secondo me, bravissimo, e diceva questo capito? Questa cosa non la conosciamo. Perché la conoscono in pochi. Però anche qui, se io per 5 anni l'ho potuta dire con tutta la Digos che è venuta a controllare come è normale che sia, ogni conferenza, e non mi hanno detto millanti, vuol dire che è vero. Ma ripeto, hai dato una data. Eh, e se allora sei un bugiardo perché se hai dato una data e non l'hai mantenuta, sei un bugiardo. Non che purtroppo non si era mai evidenziato quel numero di 11 allineati al progetto che avessero compreso il progetto. Ecco perché sono scappati i di, eh, diciamo, finanzieri, o, non i finanzieri, quelli della parte di finanza ma no? i finanzieri quelli della finanza e la tasca. Quindi i finanziatori di un progetto. E se ne fregano se il mondo è bello secondo noi oppure no, l'importante è che sia bello per noi e io questo l'ho compreso perché me l'hanno spiegato delle persone che oggi non ci sono più ma che per tanti anni mi hanno forgiato e mi hanno detto che ci sarebbe voluta tanta pazienza, tanta pazienza, tanto coraggio, tanta perspicacia perché poi saremmo arrivati al momento in cui arrivano il Salvatore Raino, arrivano il Dino Russo ai quali tu puoi, su, sui quali tu puoi contare perché io non ho mai detto di voler essere quello che sta al governo in una situazione o che visto che si è creato un partito solo quel partito può promuovere questo programma ho detto tutto il contrario diamo questo programma anche al PD, diamo al Movimento 5 Stelle che si sieda diamo alla Lega, ai fratelli d'Italia, ai cugini d'Europa, diamo la chi vogliono ma se non si vogliono sedere intorno ai in tavolo, è difficile interlocutare quindi tra poche settimane, sapendo che sarebbe stata così difficile Abbiamo comunque lavorato perché, malgrado non si sia arrivati al numero che volevamo, il progetto diventasse così credibile per questi finanziatori. Quindi abbiamo creato le premesse affinché in tutta Italia questa rete creasse un consorzio atipico, che si chiama CONSI, Consorzi Sicuri con trattino meno sì punto e potesse interfacciarsi con le istituzioni le banche, governi, i, i prefetti e siamo arrivati a questa, a questa nota a questa opportunità questa opportunità è stata creata da voi da voi, siete stati voi protagonisti. io non sono dentro i corsi e oggi quindi il finanziatore attraverso un ha l'opportunità di avanzare questa sua parte finanziaria in modo tale da fare quello che vorrà, perché le leggi glielo permettono. L'importante è importante che a noi arrivino 1.500 euro al mese. <ride> Saranno un esempio pilota straordinario, 1.500 euro, che però si potranno avere se uno prima ha concesso un proprio valore umano. E abbiamo calcolato questo valore umano come se fosse un'unità di misura non variabile. E tra le tante cose belle che abbiamo detto, abbiamo detto cambia il paradigma, abbiamo detto un nuovo umanesimo che poi ha detto di un altro. E abbiamo detto unità di misura non variabile nel tempo. Perché come il chilogrammo, come il metro, come il litro, nei suoi sottomultipli e i suoi multipli, suo perché la moneta è variabile in nell'unità di misura? c'è la No, non perché c'è la spiegazione, ma perché c'è un istituto chiamato l'Istituto della Tassazione che fa dare il valore a ogni principio di unità di misura e non un istituto che è contro natura. La natura premia sempre ciò che è bello, ciò che è positivo. Con la tassazione si, prega, si, si eh, premia ciò che non lo è. Perché con la tassazione noi più un dipendente lavora, più un imprenditore sa lavorare e più viene tassato. Ma che principio è? Allora, senza addentrarci in questi meandri, perché sono meandri da tavoli in cui ci siano economisti, sociologi, eccetera, no? per darci a discutere, noi abbiamo fatto in modo che attraverso una barca del tempo che voi siete andati ad alimentare, che sia oggi viene chiamato token, quindi buono. Che venga considerato un euro come unità di misura non variabile rimarrà quello e quindi per ogni azione di valore che ognuno di noi farà verso il prossimo otterrà quello che dalla banca del tempo si vince per quella datazione cioè io vado da una persona speciale cioè una persona disabile per noi, per noi speciale vado da una persona con questa serie di problematiche, gli dà un'ora del proprio tempo, per esempio, o va a tagliare l'erba nel giardino di chi non può permettersi di tagliare l'erba, e quello viene riconosciuto per dot euro, in questo caso, i dot noi li abbiamo chiamati pass, questi token li abbiamo chiamati pass nel mondo della criptovaluta. Sul token che sono una sorta di moneta complementare, no? E quindi uno andando a dare il proprio tempo, il proprio valore agli altri, riceve da chi è andato a dare questo valore, riceve questi pass, che vanno un euro, poi viene a cambiarli nella banca del tempo, fino a 1500 al mese. Quindi noi ti a breve, con i primi mille, vi ricordate i mille? Non per è che per la Attenzione, i mille hanno rovinato e per creare l'equilibrio ci vogliono i mille che li mettono a posto. O no? Se tu trovi mille che pettono al posto, tu crei l'equilibrio e ricordatevi che c'è sempre uno che lo sposta. Quello che dal centro si sposta da una parte o dall'altra. Quello che crea l'equilibrio. Quindi vuol dire arrivare a 50, no? 50. Il 50% oggi non va tanto. No, sono un momento che non vota né lega né questo né quello, però si disinteressa della politica, l'eccellenza dell'eccellenza. Noi dobbiamo con gente giovane come io, dobbiamo portare sempre di più i giovani a interessarsi che quando abbiamo sbagliato la politica abbiamo sbagliato l'agricoltura la scuola la sanità e tutta la storia quindi non si può fare lo struzzo pensando non vado a votare perché tanto fanno schifo tutti no no l'illo non fa ah. schifo e soprattutto noi dobbiamo permettere a ah, Maurizio, lillo e tutti gli altri di non sbagliare perché siamo umani e possiamo sbagliare ma se conosciamo le cose ci fidiamo sì della persona ma controlliamo allora le persone non sbagliano perché no? C'è un controllo che ti permette di dire oh, guarda che qua stai prendendo una via che non era quella che avevi detto e invece siamo abituati a votare perché la persona che ci chiede il voto poi si fa lavorare un figlio, una figlia, chiedere il reddito di cittadinanza, siamo abituati così. Per quanto potremo ancora durare? Allora, io vi ringrazio con questa attenzione, vi ringrazio tantissimo il libro che mi ha permesso di essere qui, vi ringrazio ovviamente un uno scienziato davvero illuminato, altro che gli illuminati, che mi ha fatto vedere delle cose che io credevo, perché me le avevano dette molti anni fa, ma non le avevo mai viste davanti agli occhi. Lui me le ha fatte vedere davanti agli occhi. Quando si parla di free energy, questo ti fa vedere che accende le lampadine su un tubo di plastica tu prendi una lampadina, la metti sul tubo di plastica che ti dice lui opportunamente senza elettronica di mezzo ovviamente, se no sarebbe facile e solo un tubicino con un millimetro, di sensore dove passa dell'acqua informatizzata tuc, tutti quanti. con una lampadina in mano, accendiamo la lampadina certo. capite? e non con l'effetto elettronico come Tesla, purtroppo, in quei tempi non era riuscito a, no? Quindi, l'idrogeno che scoppia anche, Ma con l'effetto protonico, no? Con quell'effetto che è l'energia eterea, et eterica. Quell'energia che ci fa vivere. Perché viviamolo? Perché abbiamo un cuore che è come una batteria. E da dove la prendiamo, sta cavola di corrente? E lui c'è lo sta ministrando. Però dove sono lei mi, e tutti gli altri dove sono? un uomo così dovrebbe essere osannato osannato. Dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe, quando lo chiamiamo noi dovrebbe dire sì, tra due anni posso venire perché oggi sono. Eh, oh, al Tg1, al Tg2, al Tg3 al Tg4, dovrebbe essere sempre lì per tutti i nuovi perché non lo chiama? un uomo che riesce a guarire una serie di malanni che hanno soddisfatto migliaia, e migliaia e migliaia di persone però lui ha una sorta di frustrazione io non posso essere solo a conoscere il proprio, io vorrei che tutti i medici d'Italia avessero le macchine che ho scoperto e ho messo in funzione per poter fare una diagnosi attraverso il tuo vicino e una luce che ti mette qua mi dice il terzo o, non lo so, se il terzo o il quarto e ti fa la fotografia di, di tutte le cellule e poi che ne rimenti a posto con dei granuli, io lo dico da ignorante patentato, va a vedere le soluzioni ad una serie di malattie letali, bisogna vedere quelle persone come, come sono tornate alla vita e come vedono Salvatore Reino. Che ha anche un altro grande pregio e determinato quindi non ci può essere nessun disordine dei medici che possa andare da lui a dirgli scusi, le torniamo la facoltà di essere un medico ci hanno provato due volte e sono andati via come cagnolini e come per le altre un altro dicendo ritengo e quindi ringrazio ancora di più di che quando vi ho detto, per piacere di venerti come ospite, ha detto guarda che io so che hai lanciato questa iniziativa insieme a degli avvocati, dell'esposto evocale, quel giorno, se ne vedi qui, 17, sono il primo a firmarla davanti a tutti. Ecco, questi sono gesti che sembrano, tipo, conto, ma chi come me sa quanti sacrifici ho fatto. In 35 anni per me sono delle cose grandissime, fatte da una persona che potrebbe essere quasi mia figlia, E senza quasi, mm. la TV. Guarda, per io ne ho 65, altro che potrebbe essere, anche se lui è un papà, è un ex maresciallo dei carabinieri, eccezionale che abbiamo conosciuto noi. Quindi Grazie, perché con questo esposto epocale, a differenza di tutti gli altri, come ho fatto un post l'altro ieri o ieri dove ho dimostrato che quello che avevamo detto a tutti quelli che facevano quelle le denunce, eccetera si è dimostrata realtà Non dire che abbiamo un uccellino che canta che come, come il passiano di sentiero e ci viene a raccontare delle cose sapevamo che Tutte le querele, tutte le denunce vengono archiviate. Questo non vuol dire che qualcuno si può da lì, non in posizione, andare alla Corte Europea. ma quanti anni ci mettiamo? Bisognava trovare un'altra via, più veloce. Questa via è non tirare per la giacca la magistratura, che insieme alle parti militari e alla forza pubblica militare sono i nostri due pilastri fondamentali dell'equilibrio che sicuramente hanno all'interno delle belle vacate. Come no? in ogni ambito, ma l'istituzione democratica va da noi Solo così non terremo quelle pugnalate alla schiena, magari da poco, amico. è facile arrivare a. Così, ottenere quando non si è estremamente attenti quindi noi abbiamo fatto un esposto che va proprio nei meatri di ogni aspetto la salute, la ricoltura eccetera eccetera e visto che si è creato questo pantelone abbiamo detto bene, noi abbiamo fatto tutto quello che volete Dateci l'evidenza scientifica che tutto ciò sia vero quindi ci siamo posti nel, nell'istituzione della magistratura con il massimo rispetto. Adesso tocca a loro. E noi siamo certi che nella magistratura ci sono eroi, come questa qui, in questa regione meravigliosa, di persone come Fai' Buone e Borsellino. Buon due magistrati sono due che hanno dato la propria vita per vivere. E questa è la magistratura che La magistratura ha servito ad, ad una Costituzione, a delle leggi che possono e devono fare gli uomini della politica. Perché sono la politica l'eccellenza dell'eccellenza. Quindi ecco, a questo punto la magistratura verrà ad agire perché perché se invece di 5 6 7 10 mila persone saremo un milione di persone due milioni di persone per fare quello esposto perché eh, non ci si faccia male la magistratura dire vabbè ma cos'è che hanno chiesto? Questo? hanno chiesto un'evidenza scientifica non ce la avete, l'avete quindi il magistrato non rischia la pena perché se il magistrato prende una denuncia qualsiasi la porta avanti il magistrato è morto dopo. E tutti abbiamo famiglie sappiamo quanto è difficile no? fare di eroi in quel senso non è come eh, farlo fare qualcuno. Noi abbiamo agito. Qualcuno dice pensando a quella parabola che dice che bisogna essere più astuti del sempre più più. Passate parola <ride> perché. Questo crediamo sia uno dei fattori scatenanti, perché se la magistratura prende a chiedere l'evidenza, poi è un gioco a catena che vi farò vedere avrà degli incredibili. Sapete quel giochino che fa cadere tutto? Si chiama Domino. Tac, ah, è un il gioco Effetto Domino. Hanno quindi io vi ringrazio, passo questo microfono a questo scienziato che ogni volta che parlo mi incanta. Troppo che se no ci accende <ride> Scusate, io uso la parola. Sono contento. No, no. <ride> sì, ma oggi non sono soltanto onorato e contento perché è come se tornassero i conti. Vi spiego. Io ho sempre dovuto fare i conti con una parte di me che era come se non fosse mia, che io non potevo gestire, dovevo solo prendermi a Cosa significa un bambino viene al mondo e ha dei condizionamenti, ha un'educazione, e vive in mezzo a delle persone che si comportano in un certo modo. Ma ho sempre avuto questo istinto pure adesso di chiudere gli occhi e di immaginare mentre vivevo tutto quello che vivevo, immaginare una realtà diversa. E questo bambino mm. ha avuto via, via numerose conferme, sempre conferme, che quella realtà che mi appariva era quella che immaginavo era la realtà e quella in cui invece vivevo era una volgare imitazione un compromesso sapete vivere così potrebbe non essere facile Perché? Perché fin dall'elementare io ho dovuto subire il rallentamento della scuola e il rimpicciolimento dell'ambiente sociale nei confronti della grandezza che io vivevo dentro. Quando sono arrivato qui faceva caldo, ero un po' così. Ho visto prima Maurizio seduto sulla pagina, poi ho iniziato a vedere dei volti e conoscevo. E con questa benedetta memoria che il Signore ha voluto darmi, ho riconosciuto uno ad uno come vecchi amici. Allora mi sono detto, ma po' no. il mondo si è capovolto perché noi eravamo abituati a incontrarci con mezzi telematici per parlare delle cose più importanti, con persone che esistevano in carne ed ossa nella nostra dimensione percettiva reale. E invece mi sento tutti incontro io vi ho abbracciato e quel bambino dentro di me diceva guarda un po' e cosa riconoscono queste persone? riconoscono se stessi e io riconosco in voi Me stesso, e quel bambino che ha sempre dovuto chiudere gli occhi e immaginare qualcosa, e ha aperto, e si è sentito a suo agio. quindi, noi siamo un esperimento. Noi siamo un miracolo. Siamo una parte eccezionale, difficilmente spiegabile, messa da parte, in una società riduzionista, materializzante, svilente, anichilente, una società che non vuole l'anima, una società che vorrebbe che ci salutassimo con il corpo, ci mantenessimo a distanza. Nel cuore del lockdown, in una delle mie camminate, perché io ho sempre camminato, sono uscito e nessuno ha mai usato fermarmi, io ho fermato le pitture <ride> Un giorno, ero nel corso di con un, un vecchio collega, grande, tu grande di me grande me non lo vedevo da, da dove mi sono andato incontro quando ho voluto la mano a lui per mm. penso che mi ha guardato terrorizzato ho iniziato a guardare così ho detto no no no come no oh c'è il virus no, no, sono andato per me no, oh, per, per, per me sono andato sapete una 15 16 anni fa una sera dopo una giornata di di visite che a volte per me sono come una, un frullatore, un bimbi, in cui io vengo messo dentro e all'ottolato, è fortemente traumatizzato perché quando io visito, a modo mio capisco dove è finita la medicina fuori dal mio studio, dove sono finite le persone, da dove nasce, lo stile per fare diagnosi, per immaginare i casi. E la sera mi ritrovo da solo, dopo l'ultimo paziente e mi sento veramente solo. E parlo con Dio da solo e Dio, che cosa vuoi da me? Circa 16 anni fa, una sera in questo stato d'animo, tramando la vita, volevo morire, volevo morire. Stavo malissimo. Non riuscivo più a raccogliere il buon senso nella forza vita per sentirmi bene. Stavo nello studio al buio, entrava la luce della luna e avevo un trabiccoletto, una delle mie prime macchine ad acqua, mm. che faceva anche un po' di rumore, e mi collegai alla macchina. E nel giro di due minuti, io divenni l'uomo più felice del mondo. Mi era tornata la gioia di vivere e vedevo di me che fino a due minuti prima diceva ma, ma mi uccido. E allora iniziai a capire che queste macchine non vi dico i modelli perfezionati che abbiamo oggi svolgevano un'azione di aiuto gigantesca, ponendo a disposizione della vita dell'essere umano, degli animali, delle piante, un flusso di energia che è ottenibile soltanto per macchine che lavorano ad acqua, sino ad arrivare a quello che ha visto Maurizio e altre persone. Quando si è riunita la commissione ad Altamura per esaminare concretamente, e abbiamo creato una catena di persone che con le lampadine in mano si tengono mano nella mano e tutte le lampadine si accendono, a dimostrare che l'acqua produce i segnali, tutto partiva da un tubo di acqua con un lume inferiore a un mini. Mi dovete aiutare. Perché io sono in estrema difficoltà. Perché se non ci fosse questo questo che ogni tanto mi sostiene e dice, eh, perché in alcuni momenti io non riesco proprio a tollerare. Vai nel bar e entra nel bar per rilassarsi, per prendere un cappuccino, con l'animo pieno di buoni propositi per la giornata si trova questi figuri dietro a delle lastre di policarbonato che fanno parte di una nuova espressione artistica simbolica delirante che secondo loro bloccano così la trasmissione di un checo e tu ti ritrovi lì con tutti i titoli accademici, gli studi, le cose che hai capito e devi portarle in silenzio. Poi finalmente trovi la forza per andare a un ristorante con degli amici. Ci sediamo lì. Bello. Si fa finta di parlare disinvoltamente ah e tu che hai fatto oggi a un certo punto si avvicinano i ragazzi che servono senza mascherino ci guardiamo in un lato oh, forse è ferita oh, questi sono come noi e si parla disinvolti per a un certo punto ritornano tutti allora noi chiediamo ma ragazzi ma è successo qualcosa? Allora... no e lo va no e lo va allora questa benedetta qui, questo cuore perché dopo le sette non si può andare a mare è io... da infarto dicevo oddio Dio, dove sto? E quel bambino benedetto di cui mi parlava dice di nuovo un'altra roba. Poi, insomma sei venuto in Sicilia, diciamo per dovere, te vai un po' su spiaggia la mattina, per dovere. Ti fai una bella nuotata, delle mie, esci, ti avvicini, vedi due ceffi in mezzo agli ombrelloni, con l'arma, perfetto, altri, allora, ciascuno salta, paese, poi, non... no, se no Sennò si rovina poi la pelle con la salta, chi guarda? Fammi tornare a nuotare, che il mi sono gettato nel mare perché ho detto, Madonna, se chissà, nella moca, ora non mi la temperatura, ma che video devo dire, grazie, li ascoltavo. Allora, guardiamo vedi il barattino. La batteria è andata. Oh, I bambini... Mi immaginavo io bambino in mezzo ai bambini, sai, oggi non è più come una volta i secchielli, a parte il fatto che a posto dei secchielli c'è il cellulare da tempo, sai. Il mare che bello, no gli agenti armati con il teletermone sulla, sulla spiaggia che adesso se mi mettete un uomo con me perché ho preso un po' sole, forse ho 39, io sono caldo io sarei contaminato dal virus perché sono più caldo insomma eh. È una grande pesata. E quindi quel benedetto bambino che io non intendo perdere si sente un po' in difficoltà. E ho capito che chi mi sta tenendo in vita siete voi, sapete perché? Mi scrivete di continuo qui oggi. Mi siete venuti. Grazie, grazie. Ma perché ce Perché ci avete tenuto in vita in questo periodo? Ah, madonna. Mia. Ho fatto qualche cosa. Sono, me l'hanno fatta fare. Perché il problema è antico, quando alle scuole elementari poi me tutto quello che spiegava il gravissimo maestro io l'avevo già studiato mesi prima allora sei educato educato me o buono, buono mi portavo il mio zainetto con motorini elettrici, fili, e sotto il banco, i banchi di quercia, no. mi passavo il tempo e quello veniva e mi sequestrava tutto è un po' dura ragazzi e eh, non vorrei che mi vengano a sequestrare anche oggi il ben di Dio che ho in laboratorio attenzione alzo la voce il laboratorio è presidiato da numerosissime telecamere a codice biometrico con tripla batteria non vi fate venire in mente di fare quello che avete fatto a rife a Tesla a a Reid non vi azzardate perché Reynolds vive nel 2020 e ha speso un pozzo per la sicurezza. Non venite, eh? Perché queste ma macchine si passeranno una mela. No, ma non lo dico a voi, dico all'amico Fritz, e poi. Scusatemi, ma io ho il dovere di dirlo. Bisogna fare i conti con un lato molto particolare della mia personalità. Io sono reattivo. Perciò gli attacchi mi Io rispondo. E rispondo da maestro di lotta. Quale sono? Grazie a Dio, come si nota, ho dei movimenti armoniosi della lingua, però proprio questo. io chiedo scusa a Maurizio, che mi invita sempre al mondo e a ragione, però attenzione, non ci facciamo fare proprio di tutto, eh? ok? Cioè, Entrando nel supermercato, la cassiera ci Cioè, facciamo qualcosa? Uno sguardo? Un uh, fatti fatti tuoi? Ma che dici? Non ti permettere? Io ti chiamo i gravidanza, ti faccio vedere, ti chiamo io adesso oppure io non ho bisogno di chiamare nessuno l'epso di <ride> Perché noi da questa storia dobbiamo uscirne vivi e soprattutto salimenti. Grazie. Voi siete dei pionieri, grazie a Maurizio Sardo, non sapete, o forse lo sapete, sarebbe anche bello così, ma se lo sapete lo dico io, siete pionieri perché il progetto, i progetti che Maurizio ha proposto in questi anni, altro non sono che il modo evoluto di concepire l'economia quando parla di rovesciamento del paradigma significa stabilire che serve questa economia gruppi di acquisto solidale quindi ecco e da pionieri siete già pronti per anche rappresentare quella parte di umanità che proprio oggi è talmente consapevole grazie anche a questi passaggi perché si originava nella questione della distribuzione delle risorse la lotta alla fame nel mondo una vita concepita non forza come Michele si possono cambiare batterie o che c'è un antenino lo Non è una è la di direzione del microfono... Direzione di... no, no, no, no, no, no, mi no, sto fermo. Certo sì. Sì. sì, sì, sì. Quindi si origina dalla questione economica, la povertà, la fama del mondo, non si può vivere sempre in competizione, in conflitto e si può vivere tranquillamente, insomma, anche nel benessere, ma senza quella di ridiculosità e di giustizia sociale, eccetera, eccetera, e si acquisisce una consapevolezza che però poi serve per capire tutto. E se voi oggi siete qui senza il terrore della morte, perché oggi la società si divide in, secondo la definizione che abbiamo acquisito come nostra, ma che è di Alessandro Menuzzi, che ieri sera è stato con noi in video quello di quindi le persone oggi si dividono in persone che hanno paura di morire e persone che hanno voglia di vivere. Ecco, se voi siete nella categoria delle persone che hanno voglia di vivere, lo dovete, certamente, ognuno per la sua storia, ma un contributo fondamentale sicuramente il buon Maurizio Sarlo l'ha dato. Quindi, se il prezzo di questa consapevolezza è stato oh, l'euro, voglio dire e benvenga, in ogni caso il discorso invece del gruppo di acquisto solidale, eh, la filantropia dei benestanti che magari eh, potevano rendersi conto che stavano facendo una vita sbagliata, quindi dargli un modo per redimersi anche a loro perché tu, diciamo, la, la, la chiamata a cambiare deve essere... Assolutamente di tipo giuridico e di tipo economico, eh, no, no. cioè, mentre l'associazione non può essere cioè, può anche vivere senza nemmeno avere partita di codice fiscale, eccetera, perché l'associazione è questa, sì, c'è cioè, assolutamente libertà di fare quello che si vuole. Poi, per avere certi benefici, contributi pubblici, eccetera, devi andare a fare il codice fiscale. Ma se tu non confidi nel contributo pubblico, sei un'associazione di fatto come è è già previsto nel codice civile, cioè quindi è un'associazione di tutti gli effetti. Mentre eh, tutto il discorso del gruppo di acquisto solidale, io spero che quello continui a fare, peraltro, perché questi sono importantissimi. Cioè, ad esempio, se io devo andare a comprare la pasta adesso, la pagherò, che ne so, 80 centesimi, 90 centesimi, 50 centesimi, dipende dalle offerte. Ma se, anziché comprare un chilo di pasta, ne compro 100 kg per tutto l'anno per la mia famiglia e tutti noi facciamo la stessa cosa scusate, la fabbrica ce apriamo noi facciamo prima davvero un terreno coltivare e dare un lavoro ai nostri giovani cioè c'è il sistema cooperativistico peraltro che è il sistema d'eccellenza, d'elezione della Costituzione italiana quindi io invito eh, gli amici di, degli amici quindi i miei amici a considerare che forse siete entrati nella fase dell'attuazione dell'esecuzione perché quello che voi proponete io vi ho studiato proprio alla luce dei, diciamo, del diritto e dell'economia perché sai che sono un economista è quello che manca. e se non lo fate voi c'è il rischio che non lo faccia nessuno ma c'è il vantaggio che se cominciate a farlo voi lo cominciate a fare tutti perché? Il modello economico dominante assoluto è esattamente l'opposto. Significa, io faccio la pasta, misuro il tuo bisogno di pasta e ti vendo la pasta alimentandone il tuo bisogno. Possibilmente, poi mi metto d'accordo con lui, ti ammaliamo con la pasta, in modo che poi devi andare da lui per chiedere la medicina. Ed è tutto. Il sistema economico è questo: è tutta una truffa. E non soddisfa i nostri bisogni, che sono i nostri diritti fondamentali. Noi abbiamo bisogno di cibo, non abbiamo bisogno della barilla, parliamoci chiaro. Noi abbiamo bisogno di cibo, noi abbiamo bisogno di proteina, abbiamo bisogno di carboidrati, di saline. Abbiamo bisogno quindi di alimentazione. E invece compriamo il pacchetto di plastica colorata. Poi, e non ci poniamo cosa, nemmeno, diciamo, non poniamo domande sul contenuto di questo. Ora, che c'entra l'economia con l'alimentazione? L'economia serve esattamente a soddisfare i bisogni umani, perché l'economia è quel luogo cosiddetto virtuale, si dice, no? È ideale, dove si incontrano domande e offerta. Questo è, diciamo, il peruranio dell'economia. Ma. È finalizzato a reperire le risorse per soddisfare i bisogni umani è tutto in funzione nostra. E nel paradigma dominante che è quello del mondo che ci vuole super vaccinati, costretti a casa, eccetera, dal punto di vista economico, noi non siamo persone portatori, portatrici di diritti perché abbiamo dei bisogni da soddisfare. Noi siamo numeri, noi siamo consumatori e addirittura merci. Addirittura merci. Allora, come ce ne usciamo? Perché anche la questione dell'emergenza sanitaria è collegata. Perché le elite sempre quelle sono. Cioè le elite che ci, posso dire una, ci fottono con l'euro, le elite che ci fottono con le banche, con le assicurazioni, con qualunque tipo di servizio di cui vogliamo, sono le stesse che poi ci ritroviamo nella questione sanitaria. Se si risolve, quindi, a monte il problema che è qui, qui dentro, nella nostra testa e il cuore, certo. Meno male che ho toccato il cuore a destra, avevo ho detto se si guarda il mio cuore. È bella, però, quando intrecci le competenze scopri che il cuore a sinistra... Quindi se noi risvegliamo quella che io chiamo sovranità mentale, non è una mia formula per fortuna cioè, ci sono state tante persone, ci sono tante persone, proprio sovranità mentale che in realtà è autonomia di giudizio, è capacità di intendere di volere. Cioè, se noi riusciamo, a, però ecco, la capacità di intendere di volere in questo caso presuppone le competenze, le conoscenze, cioè cosa sta succedendo per davvero siccome ci occultano tutte le informazioni fondamentali noi dobbiamo ripellarci, amici. dobbiamo... Eh, ripellarci significa che se io ti nascondo questo tu lo vai a cercare se la cassiera ti dice e eh, si mette la mascherina ti fatti catti eh. cioè in effetti da questo punto di vista fare capire che tu sei un uomo quello che puoi fare tu lo posso fare come io, solo che io lo posso fare meglio perché noi siamo di più e siamo molto più determinati perché noi lottiamo noi dobbiamo microfono per parlare perché noi per la libertà e chi lotta per la libertà ha una forza maggiore rispetto a chi lotta per 50 euro di straordinario dietro una cassa parliamoci chiaro dobbiamo avere questo piccolo coraggio di scovare le informazioni che servono Rivolgendoci ai canali quelli che ci sono più più veniva citato oggettivamente più più è un canale che apre molte prospettive prospettive da spazio a tutti e, e quindi magari è tutto perfettibile quello che vogliamo però certamente e poi soprattutto moltiplicare le settimane sociali voi lo fate da una vita perché conosco bene la vostra storia l'ho proprio studiata l'ho proprio studiata come una delle avanguardie di quello che io dico e che poi qualche giorno avremo la possibilità di affrontare in modo congiunto e dovete sapere che è dalla fine degli anni 90 che cerco di portare avanti un ragionamento di tipo economico di economia politica quindi stiamo parlando non di economia di fondare un'associazione, una cooperativa No, parlo di un mod mod modello di Stato che annovera come sostenitori di questo modello i premi Nobel per l'economia, quindi non stiamo parlando di improvvisazione, dove si cambiano le regole del gioco. Le regole del gioco sono: io ho bisogno di cibo, o c'ho soldi, o non c'ho soldi, io ho diritto a avere cibo. Poi ci saranno delle persone che faranno i medici. E che non concepiranno la loro capacità, il dono, perché è un dono quello di essere un bravo medico, come possibilità per arricchirsi, per avere qualcosa più degli altri, ma con un spirito di servizio e quindi non interpreteranno la dell'avvocato, del magistrato, come posizione di potere, ma per contribuire a avere un mondo più giusto, migliore, anzi, non un po' giusto. Perché poi addirittura poi noi vogliamo una cosa un po' no, no, noi vogliamo un mondo migliore, non un po' migliore, assai migliore, perché è morto, è molto dolore, è, è molto soffrente il mondo, l'umanità che soffre. E troppa, e troppa, insieme a tutta l'umanità che soffre, soffriamo pure noi, in modo latente, perché vorremmo fare, vorremmo fare, ma che cacchio si può fare? Io ve lo sono posto cosa posso fare? sono andato missionario in Africa ho visto che non potevo fare niente ho andato una distanza ho visto che non potevo fare cosa si può fare? bisogna cambiare la nostra testa e la mentalità degli stati cioè i paradigmi, i valori dobbiamo dire a questi signori che non si tratta più solo di cittadinanza crea delle preferenzialità tra chi magari può dichiarare una macchina o un lavoro eccetera dobbiamo parlare di dignità, dell'essere umano, di... aspetta, non ti guardo perché... per colpa del microfono... non vuole ci... ci impone il distanziamento... cioè noi dobbiamo guardare alla realizzazione integrale della persona umana, come è previsto dalla Costituzione Italiana. Tra l'altro noi siamo la civiltà del diritto siamo la culla della civiltà del diritto, nelle mille contraddizioni che contraddistingue anche la Chiesa Cattolica. L'Italia ha diciamo, il patrimonio, e lo dico in modo laico, di una grande umanità da cui possiamo attingere nei secoli come evoluzione di un pensiero dove già tanti di ieri era, <ride> diciamo, avanti anni luce, rispetto oggi i nostri politicanti, Cioè, in, in fatto morale, nessuno può venire a insegnare a noi italiani cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché già nel 1300 lo facevano tanti di ieri. Ed è ancora attuale, populistico, cioè è avanti. quindi. le occasioni di incontro soprattutto conta, contagiatevi no, contaminatevi ecco cioè che sia la libertà il virus più contagioso e che richiede anima e coraggio cioè se veramente la cassiera mi dice si mette la rastellina fate, mostrate la vostra anima e dire guarda io non me la metto a me a volte viene di dire no, non me la metto quella cosa e cosa è capitato? E poi io, io ti passo il microfono. Ero sull'aereo, stavamo andando a Bologna, e ero io e Mario Messinese che è lì che saluto. E avevo diritto alla carrozzina perché ero con le stampelle. l'aeroporto di Palermo. Me lo ricordavo male, perché di solito parto da Catania dove non c'è tutta questa tripolazione. Ma me lo ricordavo diversamente, dico, chi saranno? 200 metri, 300 metri. Quindi ero sulla carrozzina vedevo che c'era difficoltà, che c'era una persona più anziana di me, che non ce l'avevo. Dico Mario, vediamo le cose, ti che la diamo la carrozzina. Mi sono alzato e ho lasciato, cioè, è un, non è un atto chissà ero, però ho lasciato il mio diritto pagato per darlo a un'altra persona che evidentemente aveva difficoltà. Non potevo mai immaginare che avevamo un chilometro e mezzo da fare ancora con le stampelle. Cioè era una distanza proibitiva, io non lo sapevo perché dovevo arrivare qua, là. E poi c'erano tutte le, ehm, le plastichine, quelle bianche e rosse per delimitare, che impedivano di sedersi nelle sedie eh, e bisognava passare. Arrivo praticamente sull'aereo in stampelle, con l'affanno tutto sprago, proprio un bagno di, di sudore e col cuore che mi batte. piede con il, piede, il dovente e col piede con Il filo mi siedo là. Delle, delle, delle, delle, delle, le stampelle della cappelliera mi siedo, ma nemmeno ho fatto. Io quando mi siedo sono stanco, mi viene: ah, Gesù, hanno finito il jazz, cioè arriva il jazz, si mette la mascherina quella persona che mi aveva appena fatto gentilmente passare con una reverenza che mi aveva pure ricordato. Cioè, cioè, sì, sì, sì, non preoccupate, non me la metto. Cioè, cosa me Io dico, ora me la metto, tanto poi invece non la metto. No, no, no, si mette come nella, cosa, nella scena quella della signora. Si mette la mascherina! Te devi mettere la mascherina! Sì, ora me la metto. No, no, no, subito. Ma vedi che ciò fa? Avevo il cuore proprio che mi parteva a mille. Però guarda, me la metto. No, no, no, si mette e sei? E ho detto poi, guarda, non ci. Ok? Quello che è l'espressione alla cassiera, guarda, non ci romperai più la bici. Avevo detto così. <ride> Onestamente, io ho detto che mi è venuto al cuore. Cioè, sto per morire un altro po'. Sto per morire, e tu ancora insisti. E senta allo steward, questo signore non si vuole mettere la mascherina. No. Ho questo il telefono ha cominciato a registrare. Dico, se la dobbiamo fare, la dobbiamo fare bella. E eh, lo studiard, sì, signore, cioè, cioè, sì, adesso io me la metto devo respirare perché ho un problema a me, voglio no, non mi interessa, se no, non possiamo partire. Cioè, cioè scusi, come non possiamo partire? No, si deve mettere la mascherina. faccio no, ascolti, allora se lei la mette così io non me la metto la mascherina, allora scenda. E c'era ancora un mio, il portellone eh, aperto. L'istinto mio ripelle era quello di alzarmi. E poi dico: Ma dove caccio me ne vado col per piede? Perché il piede ora io lo appoggio, ma all'epoca era ancora rotto, cioè c'era ancora la lesione. Dico: Ma che vabbè, ora me la metto io ho la bandana, la bandana quella il bandito, e faccio bandito. E dico: Vabbè, allora ti faccio vedere come mette la mascherina un italiano. Mi metto sta mascherina e lo fisso negli occhi. Si chiude il portellone, parte l'aereo e mi tolgo la mascherina e lo guardo con compiacimento e figlio per tutto il viaggio. E lui, impotente, non... Che faceva? Mi faceva scendere? Mi faceva scendere dall'aereo. Sì, allora un po' anche a sfida divertenti, cioè che cacchio, se no ce la fanno tutta, se no domani mattina, insomma, questi si sentono legittimati a farci tutto. Non mi fa paura l'autorità assurda del singolo quando la capacità di non intervenire da parte delle masse, quello sì che mi fa paura. Il nazismo è stato, non è stato altro che una massa silente, ignorante spesso, ma una massa silente. Va bene, io ho finito questo intervento. Andrea, dimmi, avvicini di Ciao Andrea. Ciao a Andrea Tricoli. Buonasera a tutti, grazie per la parola. Eh, vi presento, sono il maestro Andrea Tricoli, sono direttore del Centro Aquis e opero con arte e musicoterapia in alcuni centri con disabilità. Domani e dopo ci sarà per voi e per tutta la popolazione una mostra visto che parlavamo di disabilità. Una mostra realizzata eh, da Giovanni del Pagazzo di Sabile, che eh, disegna in maniera particolare però lui ha uno spiccato eh, artistico per ripopolino il pallino. Però se guardate nel dettaglio ogni disegno, sia i disegni che le non noterete che c'è un perché c'è una motivazione di ogni cosa che lui disegna. E in via eccezionale, proprio perché sapevo che eravate tutti questa sera, Venite da tante parti, sicuramente per questi interventi dell'avvocato di Lomusso e proprio, proprio per voi, per tutti gli intervenuti, eh, Michele Longo farà la mostra, però chi verrà a parlare sono altri. Ok, Quindi godetevi in via anticipata, proprio, però abbiamo sistemata già fin da adesso quindi da subito scendo potete godervi in anteprima questa mostra che sarà comunque nella giornata di domani e domani grazie grazie. grazie grazie Andrea grazie Andrea doveva installare la mostra domani ma per in onore di Maurizio Sarno, di voi e di voi tutti e del dottor Reno l'ha anticipata di un giorno perché è così molto probabilmente voi domani non sarete qui e quindi l'anticipata di un giorno. Grazie Andrea, tantissimo. Allora, adesso diciamo per altri, altri 15 minuti se c'è qualche intervento, se c'è qualche domanda da fare ai relatori, siamo qua. Buonasera. Salvatore sono il responsabile provinciale del PD con Maurizio Salvo dall'inizio che Maurizio mi ha contattato per questa avventura l'abbiamo condivisa dopo aver avuto di trama che io sono, sono originario di tramari. abbiamo avuto qualche momento di non condivisione tra persone di diverse, esperienze diverse veramente se possono anche avere visioni diverse ma nel, nel proseguo ci siamo e stiamo portando avanti almeno io sto portando avanti quelle che sono le idee del nostro, del nostro leader che per me sono dei sogni siccome io sono un sognatore amo sposare i sogni che ammettano ho ascoltato con interesse eh, Salvo Renò che mi ha portato indietro di, di tanti anni in uno dei corsi che ho fatto, magari molti non se lo ricordano, con il professore Spaltro, e che mi ha quindi rischiato il quale in, in una delle domande che noi facevamo, e lui ci ha fatto, ho detto, in uno, chi di voi si riconosce nel mio bambino, lì era, dove, dovevo, sì. lì era un bambino così, era un'aula a livello nazionale di 60 le persone che facevano questo corso dico io, io li conosco in tutte e tre io e io un bambino e ecco, tornando a io bambino che deve essere vivo dentro di noi per poter avere quei sogni che tutti noi auspichiamo. chiaramente l'avvocato russo ha fatto delle precisazioni per avere consensi per cambiare le cose ci vuole il consenso il consenso si acquisisce tramite la politica la politica non è quella che ci hanno insegnato una cosa brutta. La politica è scegliere di acquistare la pasta, scegliere di acquistare il pane, scegliere di acquistare i, i, quelli che sono il fabbisogno più Siamo noi che la facciamo diventare brutta la politica. La politica è la cosa più nobile che c'è. Se non ricordo male Maurizio Correggi, che ai tempi si chiamavano onorevoli perché non erano nemmeno retribuiti, era un onore andare a fare gli onorevoli, era un onore per chi andava a rappresentare la Repubblica. Oggi noi dobbiamo far passare il messaggio che noi siamo il consenso elettorale per poter cambiare le cose. Noi possiamo fare tutte quelle, quelle, conferenze che Maurizio in cinque anni ha ha percorso migliaia e migliaia di chilometri ha incontrato centinaia di migliaia di persone però senza il consenso della politica che modifica quelle che sono le condizioni di iniziare dico l'ultima nata il coronavirus chi ne fa le scelte? la scelta la fa la politica quindi noi abbiamo la necessità di avere i nostri uomini a rappresentarci i nostri uomini che esprimono la libertà di cui l'essere umano ha di bisogno. Che no. Dico il coronavirus e eh, sotto gli occhi di tutti. Dico, ci sono stati più morti nel 2018, nel 2019, che non nel 2020. Lo dice l'Istat e non lo dice Maurizio Salo Salvatore, o Salvatore, quindi è tutta una cosa che è stata arratamente messa a punto. E come diceva nell'intervento Maurizio, da mente molto raffinato. Io invito tutti i presenti a farsi parte dirigente per condividere e propagandare, ma soprattutto per raccogliere consensi su quelle che saranno la, la, la, la presenza del PPU e a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale, in managare a dare visibilità politica al nostro progetto. Grazie, grazie grazie molto importante questo discorso cioè qui bisogna andare sul territorio ognuno se cioè, possiamo avere bellissime idee ma queste idee camminano sulle gambe e soprattutto se le idee sono buone meritano di diventare l'agenda politica degli enti locali delle regioni cioè, se ci troviamo così è perché Conte non ha questi valori che abbiamo sentito qua. Se Conte avesse avuto, non è un problema di, di uomini e donne, è un problema di ideali, di valori. Quello che ci metti ci trovi, se in questa bottiglia c'è acqua, c'è acqua, se ci metti acido, c'è acido. Nelle istituzioni vanno messe a prescindere dalle persone, perché poi le persone possono cambiare, possono dire ma io voglio, io ci ho messo acqua, e invece non è vero, e ti bevi l'acido. Quindi nelle istituzioni vanno messi gli ideali, i valori, e l'unico problema che si pone è che spesso le persone si fanno strada con dei valori e poi fanno l'opposto, vendersi Stelle. No, di 5 stelle, ma vedasi, tutti, io non ho mai sentito uno che si è, fa, si è fatto il comizio dicendo perché così andrò là e mi prenderò 600 euro, nonostante io sia un parlamentare, andrò là e vi fregnerò alla grande. D'accordo con le lobby, peggiorerò la vostra vita, cioè, no, tutti dicono no, cose belle, poi arrivano là e non. Quindi l'affermazione dei valori e di una leadership condivisa, condivisa, consente che è dal basso che viene la legittimazione di quello portare il la croce, perché è lo spirito di servizio, non è il potere. Quindi questa è la riflessione che mi viene così. C'è qualcuno che vuole intervenire? Intanto ringrazio sì, Marco Lucisani, ringrazio che subito dopo ci sarà... Ci saranno gli amici, anzi guardate, avvicinati. Buonasera a tutti, io sono Gerardo cioè, sono il tempo di, di, di, di, di... Ho il tavolo, si comincia la... Si comincia, ora siamo, come si dice, siamo in due. Ho l'impressione del in tre. Interrogato, si comincia. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Io volevo fare questa reclusione così. Poi, noi quando ci siamo serviti eh, da Copano, che tutti questi di striscia che strisciavano, quindi andiamo a Roma e occupiamo questi anni, perché c'era pure sul gruppo di senatori che aveva fatto un contro il Kremlin, no, no, no. che aveva fatto contro il campo molto migliore. Quindi non era un a Maurizio, era un David noi. Disse: facciamo un boomerang e andiamo a Roma a protestare la sotto. Mi ha detto: andiamo a me <ride> così per protesta. Siccome sono uno sapere sono uscito dalla Tripia perché. Faccio settacato, mentre sono uscito dalla Tripici perché ha cambiato tutta la sua esistenza. Cioè io non ci sono un po', mai, ho capito. Quindi da, da lì tu, giustamente, leggiamente, siamo quanti, siamo lì, Ora è il momento già di cominciare a farci sentire magari, con il partito di popolo e scendere nelle piazze. Ma non nelle piazze perché dobbiamo fare la rivoluzione, e dobbiamo così combattere con la, la faccia del il come si una volta, ma fare venendo la nostra presenza, che noi ci siamo. Salvatore, noi siamo un po' dentro, ma ci sono gente che, sono qui, che a volte si deve fermare perché per essere, non deve scusare la piazza. Però da questa riunione che è molto importante che aprirà molte strade questa riunione aprirà molte strade con le tutte le generazioni che hanno ancora un mondo migliore come il nostro io ho conosciuto prima a Palermo dopo perché è stato invitata dal generale Pappalamo la mia curiosità è stata di andare a conoscere l'avvocato Mousse per tutti. Le cose che gli sono successe e mi sono fatto 300 meno e me l'hanno quindi da domani, io lo dico a tutti noi perché è importante che nei territori si comincia a fare vedere la voce del Partito Democratico assieme a tutte le federazioni che vogl vogliono condividere un percorso con per noi, grazie. Allora, dico ecco solo una cosa perché no, siamo in casa di amici che hanno le loro sigle magari hanno anche l'idea di fare un partito di unire più partiti in una sola iniziativa e dal mio punto di vista il programma Mondo Migliore ha creato il Consorzio Sicuro, il Clem il Coen e il partito Valore Humano ma non è dal mio punto di vista ripeto. non è l'idea di promuovere di pubblicizzare ognuna di queste sigle sì. per carità, come sempre ognuno cerca di fare il meglio e eh, va avanti per promuoverlo ma quello che è importante è che in questa iniziativa di reti tra le reti si arrivi ad un minimo denominatore comune almeno un minimo cioè io lancio la proposta all'avvocato Russo la alla sua eh, idea di associazione eh, di momento culturale di momento di sviluppo e di promozione l'idea che fra i gruppi ognuno in qualche modo faccia una iniziativa del gruppo in cui partecipa perché questo perché se, eh, per esempio, eh, tutte, tra tutte le associazioni eh, si sceglie quella che poi, che è il programma molto migliore, eh, chiede di poter parlare. La nostra in questo momento è, per esempio, l'esposto ai ma Ci sarà l'iniziativa di, diciamo, del gruppo degli Arancioni che dice andiamo in piazza il giorno X. Piuttosto che c'è quelli allora, noi andiamo in piazza il giorno X, ci mettiamo d'accordo su che cosa fare in piazza perché quello è importante, però dico tutta la rete dell'associazione CoFI Glam e PBU accetta di andare in piazza quel giorno, viceversa, tutti quelli che stanno all'interno di quell'associazione accettano di fare una proposta del, del programma molto migliore potrebbe essere quella dell'esposto oppure ci si mette a Tarolino e si trova qua poi c'è il gruppo del, di chi segue il mondo dell'infanzia che magari propone eh, la scuola parentale cioè, se facciamo rete con un minimo di eh, denominatore comune in qualche modo superiamo quell'aspetto chiamiamolo egoistico no? del promuovere le azioni in un certo modo che ci porterà a fare rete tra le reti, perché altrimenti si continua ad essere divisi su delle questioni strategiche e si lascia il campo a chi invece è un unitissimo, unitissimo e feroce, non si ferma davanti a nulla, non si impietosisce perché facciamo il tizio al bambino, siccome non è il suo bambino. Eh, quello se ne frega, li, li deve eliminare i bambini. Se siamo già fertili noi maschi italiani al 50% non lo dico io, dice Luigi Montano con le sue ricerche. Ci vogliono, come abbiamo spiegato cinque anni fa, eliminare l'italianità entro il 2100 non deve avere più fertilità. E i vaccini servono a questo. Servono ad eliminarci. Quindi, se noi pensiamo che questi cambino idea, qui eh, eh, eh, sbagliamo di grosso. No. E se rimaniamo disuniti perché crediamo di andare in piazza e se non lo fa il partito valore umano guai, sbagliamo. Dobbiamo modo che almeno si inizi da una iniziativa. Io propongo questa, tu la fai con me. Eh, quella che tu mi proponi, io la faccio con te e quindi se magari con persone come Lillo o altri, ce ne sono molti, no? di sì, attori così, si arriva ad un tavolo comune su un'idea di principio di questo tipo, allora procederemo sempre di più. Poi ognuno nel suo ambito cercherà di fare al meglio le iniziative che fa. E questa è la mia proposta per questa settimana speciale che tu hai proposta. Ti ripeto, ti ringrazio veramente perché ci hai dato un'opportunità strategica. Sono molto contento di tutto quello che ho sentito ieri sera, veramente avuto interlocutori di grande valore. Mi piaciuto un poco con quello che ha detto il magistrato del lavoro. E quello che sarà importante è continuare così, una volta in Sicilia, una volta in Piemonte, una volta in Veneto, una volta. In Veneto, una volta Magari ogni mese, no? Sì, magari una settimana è lunga perché noi dobbiamo fare i conti anche con i costi, ma perché no? Gli strumenti informatici, telematici, eccetera, oggi lo considerano, Ormai ci si è a allo Quindi, si avvicina a settembre adesso una delle iniziative che no, no, no, no, no. dicevi ieri sera, quella della scuola parentale. Noi dobbiamo assolutamente togliere le notizie di certi malati di mente i nostri bambini. E quindi quello della scuola parentale è un'iniziativa che viene compresa da molte mamme, da molti fratelli. Questa è un'iniziativa su cui ma io, eh. sicuramente azione del problema grazie io non so il programma prevede immagino altre cose quindi è... mi sta avendo vorrei fare mi sì. sta avendo questo sentiamo a favore di telecamera questo quadro è stato fatto qua dentro. C'era una conferenza e proprio in questo tavolo. C'eravamo, c'ero io, c'era il, il noto filosofo Diego Cusano e l'artista che si chiama Dominique Valenza. Mentre noi parlavamo, veniva ispirato in estemporanea realizzava quest'opera ma questo discorso risale o a tre o a quattro anni fa non mi ricordo quando ma caso vuole che questo schermino qui richiama quasi il coronavirus in realtà sono i soldi la persona che viene messa in croce da una parte da lo puoi leggere da, da dietro così grazie quindi Maurizio non è solo un grande leader, è anche un, un ottimo reggi quadro, cavalletto ecco. Allora, l'uomo viene praticamente tripolato oggi dal il potere, i soldi, stranamente questo è quasi una forma che richiamo molto... Ma non, è, non poteva essere, non sapevamo che cacchio era questo coronavirus. Oggi addirittura è il partito dominante il coronavirus, immaginate. Cioè fino a qualche tempo fa non sapevamo che esistesse, adesso è il partito di governo. E dall'altra parte siamo noi che siamo legati a noi stessi, quindi le nostre schiavitù mentali, le nostre logiche illogiche, irrazionali, le nostre scelte razionali. Ecco, questa è la dimensione oggi dell'uomo. Da una parte noi che ci autoincateniamo e non abbiamo la capacità di dire fatti, fatti tuoi. Dall'altra il sistema, il potere, le banconote, all'epoca era chi stampa il denaro, il padrone, ora è chi produce comunque questo coronavirus. Grazie a questo. E proprio per, prima di cedere la parola al dottor proprio per. Immediatamente l'appello di eh, Maurizio, io propongo la seguente: dopo l'intervento del nostro amico ci prendiamo una pausa, andiamo a vedere la mostra che è stata allestita proprio per noi. Che doveva essere allestita per di sera, si è anticipato pure per noi. Prendiamo qualcosa di fresco, eccetera. Dopodiché rientriamo e con gli amici di riconquista sociale cominciamo un nuovo ragionamento di questo tipo, cioè nel senso che ogni volta che si creano eventi nella vita delle nostre scene, che succede? Eh, la, no, l'evento è mio e parlo io, ah, se è l'evento è suo io non ci vado. Noi, se vogliamo essere rivoluzionari, dobbiamo proprio rivoluzionare noi stessi e quindi, ah, l'evento è mio, L'evento è tuo, l'evento diventa nostro. Ecco il senso della settimana sociale. La settimana sociale è stata nostra. è molto veramente illuminante il discorso che ha portato avanti questa sera, però qualche coalizione io vorrei farla, Lillo. Noi siamo evoluzionati noi crediamo all'evoluzione dello spirito umano, oltre che della dignità, la salvaguardia della dignità umana. Perché è il nostro compito, la nostra missione, così come ci ha insegnato Maurizio, che Dio lo benedica e l'abbiamo incontrato nella, nella nostra vita. Per aggiungere l'evoluzione occorrono tre elementi l'evoluzione dello spirito. Ci vuole la conoscenza. Ci vuole l'energia che prendiamo dal cibo salutistico e poi la volontà. Volli volli fortissimamente volli. Ma questa sera io non ho nessuna intenzione di riscaldare i vostri i cuori, perché già siete riscaldati. Noi entriamo semplicemente nel polemos, nel dibattito. Vogliamo semplicemente creare dei tavoli, dei dibattiti con chiunque ci vuole ascoltare, con i nostri politici. Ci possiamo trovare in uno spazio enorme, piccolo, come questa sera. Io ho cominciato con quattro persone. Arriveremo appunto a stare anche negli stati, se vogliono. Possiamo benissimo parlare, qual è il nostro modo di intendere il nuovo paradigma. Sapete perché noi abbiamo avuto successo, come Clem, perché nell'uso abituale delle comunicazioni, anche mediatiche, è entrato l'uso del paradigma, del capitano. Ma che cos'è questo paradigma? È una parola greca. Significa mostrare oltre. Noi siamo degli eretici perché vogliamo dare una dimostrazione ben precisa, un taglio preciso, economico e sociale, come diceva Billo. Perché noi abbiamo come primo punto nel nostro programma l'istituzione, l'introduzione di una moneta parallela di Stato-Stato-Note a fianco all'euro, per risolvere i nostri problemi. E guardate bene che nelle iniziative dal punto di vista economico-giuridico, Eliseo Le Mure, insieme con gli altri che sono venuti da Catania, che siamo rappresentanti come delegati competenti regionali e provinciali che abbiamo il fuoco dentro perché c'è il fuoco sacro dell'indignazione e dell'Etna dell diciamo semplicemente questo noi abbiamo il diritto alla felicità articolo 81 pareggio del bilancio, cambiare come Iniziativa nostra popolare diritto alla felicità, così come è contemplata anche nella costituzione americana. E sapete chi l'ha te l'ha detto? Non Benjamin Franklin, uno dei padri costituenti della costituzione americana, ma è stato Gaetano Filangeri, un noto giurista napoletano illuminista che nel suo contatto epistolare con Benamino Franklin ha parlato per la prima volta del diritto alla felicità. Qui ci vogliono fare morire. E che stiamo appassiando? Ma che cosa stiamo parlando? Io voglio vivere, i miei figli devono vivere, la mia donna deve vivere. E la mia donna è quella che mi sostiene. Che Dio la benedica quando lo incontrata. Chiara, chiara di qua, di di di che di progetto in Sicilia. Ma comunque, il diritto alla felicità fa parte del sogno americano anche noi vogliamo avere questa felicità. Vogliamo vincitamente creare generazioni di gente, di bambini felici. Felici la felicità ma guardate bene che in tutto questo tourbillon perché tante idee noi stiamo portando avanti anche dal punto di vista della nutrizione dell'alimentazione dell'agricoltura biologica a Catania noi abbiamo realizzato da due anni a questa parte insieme con Nuccio Castiglione l'associazione culturale Germoglio d'Ulivo che si propone di creare di mettere a punto un cibo, un prodotto salutistico che dia energia all'individuo, in base a quella triplice indicazione che ho detto. Perché se uno non ha energia, se uno non ha un cibo santo, ma come fa a camminare? A muoversi. No. Adesso io vi taccio. Sapete che noi abbiamo un'organizzazione abbastanza piccola, ma abbastanza metrica. E con tanti sforzi, con tante limitazioni di risorse, stiamo portando avanti una serie di iniziative anche dal punto di vista politico. E do la parola un attimino al nostro segretario regionale del PPU, dottor Marcello Cotta, che vi darà qualche minuto. Grazie. partito con l'Urbano in, in, in Sicilia. Grazie per l'attenzione che mi state dando, grazie anche a questo signore che sì. vuole partecipare a tutti i costi al nostro discorso e che sicuramente adesso darà anche a me la possibilità di poter parlare. Grazie Eliseo. Riprendo con il mio carissimo amico Gianfranco Salatta. Gianfranco Salatta è stato nominato segretario politico del Partito Valore Umano per quanto riguarda la provincia di Siracusa. Tante volte insieme a Eliseo Le Mura abbiamo parlato con Gianfranco e abbiamo detto che noi non siamo il partito che scendiamo in piazza per sobillare le telefonie non siamo il partito che scende in piazza per fare populismo assolutamente noi siamo il partito valore umano non siamo un movimento e quindi come partito abbiamo ideologia giusto e gianfranco Savatta conosce i nostri 11 punti giusto gianfranco ah, quindi te lo ribadisco qua di fronte a tutti tu organizza iniziative e io e Seole Mura saremo a tuo fianco. Noi non abbiamo niente a che vedere con movimenti di gilet gialli, arancioni, viola o rossi. Per essere chiari, noi siamo un partito di centro. Tutti parlano di centro, tutti vogliono il centro-sinistra, ma non si vuole convocare nessuno al centro, noi ci convochiamo al centro, non perché siamo al centro nel Parlamento, ma perché il nostro centro è equidistante sia dalla destra che dalla sinistra. Chi ci vuole vicini deve accogliere le nostre idee, la nostra ideologia e sarà o di a sinistra. Una volta per tutte volevo chiarire questo a Franco Sarta. Volevo approfittare della, dei locali che ci ha messo a disposizione il mio amico Nillo e della sua accoglienza. Per... Volevo farla dinanzi... Maurizio, per motivi suoi, è dovuto un attimo assentarsi. Volevo presentare la segretaria politica provinciale della provincia di Ragusa. Insieme a Eliseo Mura abbiamo nominato, e lei ancora non lo sa, ma è qua insieme a noi altri, Rosalia politica provinciale del partito valore Umano per quanto Scusami se ci permettiamo... Grazie, grazie. Se ti avvicini, ti avvicini anche a tu, vero Euseo? Così accogliamo Rosalia. Accogliamo. Cos Voglio che si avvicini anche Marcello che è il... DCP di, di, di Ragusa e quindi siamo al completo per quanto riguarda la provincia.